Buonasera. buonasera buongiorno, buon pomeriggio quello che volete benvenuti a questa puntata numero 10 di Phoenix Point possiamo vedere qua due dei personaggi che sono già caduti nelle precedenti run um, a parte questo oggi abbiamo tutte le possibilità per andare a provare a fare The Gift Missione speciale del DLC 3 quello di um, Faster in Sky. Quindi quello del combattimento aereo. Ci prepariamo ai primi combattimenti aerei. Per fare questo, faremo questa missione speciale che ci regalerà. Cioè ci farà perdere un aereo. Ma ce ne farà guadagnare un altro che sarà un bel manticore attrezzato da guerra. Una cosa che a me non piace tanto di questo DLC è che, ok, sostanzialmente siamo atterrati qua dentro. Uh, abbiamo questo aereo da andare a prendere, che è un bellissimo manticore. Uh, abbiamo la squadra alfa, deployata per questa, per questa missione. Abbiamo già perso l'altro aereo, che era quello che abbiamo visto nella missione precedente, cioè il, il dirigibile dei discepoli di Anu che è, beh, è capiente ma è troppo lento, una cosa che dicevo che non mi piace di questo DLC è che non ci sono aerei dedicati a intercettare nemici come ci sono in XCOM o, negli, o in altri giochi del genere, sono i soliti aerei da trasporto riadattati in qualche maniera e non ha senso, se voi guardate le forze armate... Di qualsiasi tipo i caccia intercettori sono fatti con uno scopo preciso cioè andare veloci colpire e rientrare il prima possibile un aereo di trasporto è fatto per fare tutt'altro non è un incaccio intercettore comunque per ora useremo the gift più che volentieri che appunto è il dono e tra l'altro alla fine di questo dovremmo avere anche un nuovo uh, soldato se tutto va bene Che è Citizen Eileen Mi um, si che io ho saltato il video Vabbè potete comunque recuperarlo su YouTube da qualche parte Ok uh, I nostri amici qua saranno dei pandorani Ci mettiamo qua in... Attesa di vederne qualcuno. Ovviamente c'è scritto Evacuate all Phoenix Operatives, quindi dobbiamo correre come dei disperati di qua prima che arrivi, a, a arrivi qualcuno a farci del male, chi, male cane. Cecchino, forse, forse è meglio che ora dentro. Ehi, hey, c'è un nemico. Ah no, strano. Abbiamo... Oh, questa è la discesa in campo di Tappeto Tappetocation. Nostro Nuovo cecchino che ha guadagnato un livello stando praticamente fermo a casa. Il nostro berserk Malena Rodriguez. Abbiamo trovato il primo avversario Pandorano che è un Mindfragger. Il berserker non è il massimo per il Mindfragger. Però basta mettergli dietro qualcun altro, tipo il buon Okramoth. E così se uno viene catturato, l'altro lo libera. Abbiamo Roosters. A cui ho cambiato l'elmetto. Ne ho messo uno da Assaltatore, invece che uno da Heavy. Che non aveva molto senso. E... basta così. Vediamo cosa faranno i pandorani stanno arrivando abbastanza alterati Carapace and Shield ok questi sono uh, evoluzioni dei, degli Artron che hanno il carapace che ovviamente uh, armatura molto più resistenza e hanno anche uno scudo resta il fatto che se io riesco con un colpo ben mirato a fargli saltare il braccio questi non possono fare niente Possono essere difesi quanto si vuole, ma senza quelli. Ecco, questo comunque continueranno a fare questo simpatico vizio. Cioè, fine del turno, butto giù lo scudo. E questo dà molto fastidio. Altra cosa che dà molto fastidio. Questo è un mitra. E non ha paura di usarlo. Vedete perché bisogna muoversi il più, il più velocemente possibile? Perché i pandorani più si va avanti più diventano minacciosi. Adesso già... Uh... Qualcuno inizierà a farci male da lontano E la cosa non è bellissima Questo tritone deve morire male Perché no, il nostro obiettivo è arrivare a questo il prima più velocemente possibile Perché se questi continuano a far avere dei rinforzi eh, Non è il massimo Non è decisamente il massimo Possiamo spostare Okromoth con un bel dash tutto ecco fatto di qua io speravo che sparasse a questo tizio qua e invece no da dove puoi sparargli a quello lì parte che quello mi interessa relativamente mi, mi spaventa di più questo però se tutti i piazzi di uh qua ce n'è un altro allora, ovviamente quando, quando lui ti mostra lo scudo, tu non è che puoi fare molto. Però quando lui si sposta lo scudo lo tira giù, quindi noi mettiamo, ci mettiamo in overwatch. Questo balzellon balzelloni... Lo stare attento perché il balzellon balzelloni è ok, ma poi deve, deve, deve tirarsi sui will point, eh, dopo un po'. tutto va bene come scout, poi però... Ah, e ovviamente non, essendoci tutti questi muretti non può sparare in nessun, in nessun modo. Tanto questo avevo dato anche... Biochemist. Però gli ho ridato questa cosa qua, distruggere la mitragliatrice. Vabbè. Ready. Fa niente. Chris Saints. Puoi metterti di qua. Questo cerchietto qua vuol dire che ha la migliorata. Finché hai un nemico lontano, la tua mira è migliorata. Quando hai un nemico troppo vicino, vabbè, eh, chi se ne frega. Cioè, ce l'hai vicino, fucile al cecchino, vedi di beccarlo lo stesso. Allora, ci mettiamo qua. E con la nostra pistola, stiamo attenti se, qual se qualcuno cerca di cicciare troppo vicino, lo facciamo saltare. Manca ancora tappeto Cation. Che lui è ancora abbastanza scarsino Perché è la sua prima missione, ragazzi Cioè, ha livellato stando seduto in casa Cioè, non è che può fare molto Vai Oh, iaia me Questi sono i mirmidoni Questi sono i nuovi nemici che ci sono dalla DLC 3 Questo fa dei balzellon balzelloni è bello tosto. Cioè, è una bella corazza questo coso qua. E fa male. Questo è proprio fastidioso. Mai quanto sbagliare un colpo del genere, eh? E ciao. Ho Un altro minefrager. Bene, ma non benissimo. Cioè io volevo usare i colpi per qualcosa di più utile di un maledetto Minefrager. Ma adesso sono convinto che il computer sappia le proprie mosse e manda i nemici più deboli apposta avanti, così. vediamo questo brutto. Dai tappetocation! Molto bene tappetocation, molto bene. Anche se l'uccisione va a, a Rooster, a Galli. Allora, dobbiamo recuperare il nostro Berserk. Eh, c'è poco da fare. C'è poco da fare, prendere il Medikit. Andare qua. E dargli una bella botta in testa. Tagli un'altra bella botta in testa così ecco, E magari mettiti a riparo perché questo poi Qua poi si fischiano le palle Tu non puoi fare niente quindi uno dei due verrà controllato al prossimo turno fai... Ci leviamo di te ora un altro Mindfragger, um... Mettiti qua Overwatch, e questo appena c'è un attimino fuori Ovviamente non si può fare balzellon balzelloni più perché c'è quell'affare lì molto fastidioso Notate, questi sono tre colpi di una delle armi più potenti che abbiamo Gli fa metà danno il torso è quello che fa male. Volendo, gli possiamo staccare anche un'ala e quindi evitare che questo voli. Se vediamo contro un shield bearer. Insomma. Se già se lo miro in una certa maniera, questo non ci più male. Ovviamente, da qua noi non possiamo in realtà fare nulla. Quindi, o spostiamo Toby Jay giù. Proviamo a fare così Ha un, un corno di overwatch terribile Speriamo in bene Vai tappeto Due cecchini che puntano qua Potrei provare a sprintare sul tetto Ma non è una grandiosa idea Uh, forse sì, o forse non si riesce comunque, perché sul tetto non si ha, non ci sono le scale che arrivano sul tetto, ma che cavolo di C'è difi... se qualcuno, c'è arrivato l'ispettore di, niente, spero non arrivi nessun ispettore edilizio. Ciao, vediamo i mirmidoni Ecco E già questo non mi piace per niente Ottima mossa Devo, Devo sbolognare qualcuno da là e questo funziona da spugna dei colpi In modo tale che il tritone adesso va avanti e fa danni. Aspetta, ah. il mio obiettivo non era quell'altro, era l'altro. E arrivano degli altri. Arthron Gunner, non mi piace per niente. Sì. Anche questo può sparare. Ma dobbiamo muoverci. Qua abbiamo fatto male non deployare il veicolo. Qua il veicolo era tornato utilissimo. Allora. Allora. Quello potrebbe già essere un buon bersaglio Questo come sta messa Questo c'è un quintale e mezzo di point. Quindi a quello dobbiamo far saltare la testa Magari tu sei già in una buona posizione Per fare due colpi Fammi saltare la testa e ti adoro Molto bene, ti adoro Hai ancora una marea di willpoint molto bene molto bene rosichiamo altri will point quello che dobbiamo fare adesso è cercare di sbloccare quella situazione Tappeto È tutto nelle tue mani Allora Possiamo tentare di staccare il minefrager Con tappeto Questo sarà immobilizzato E intanto facciamo due raffiche contro il mirmidone Mi sembra una buona strategia Abbiamo distratto uno... No That's our move. Preparing to fire. Che era un punto in cui vedevo che moriva proprio male Vabbè Questo mirbidone. A parte che non ha will point. Un po' troppo pit point però eh. Bash 35. Quindi non lo uccidiamo comunque. Bash 53 con questo. Molto bene. Ce lo siamo levati di torno. Molto molto bene. Tu dovresti avere due will point. Tu però sei ancora, puoi a metterti ancora in Overwatch così E quello se, se ci fuori lo facciamo secco Il mirmidone è saltato via Quindi noi possiamo intanto avanzare In un punto dove il mirmidone non dovrebbe farci del male. E speriamo nessun altro Spreco di Will Point Vabbè il è a posto Allora, Rooster no, tutta quest'area che non è coperta Ah, tu sei ancora un Overwatch gratis Quindi perché non usarlo? Okramot Mettiti qua in copertura eh. un po' più coperto Ah, tu sei stato colpito da Warcry. E comunque sei morto. Hai fatto una... Hai fatto una buona spugna para paracolpi. E mi sono dimenticato di questo gunner. Ma quanto è figo. Quanto è figo. Aia. Ah, yeah. Continuano a colpirmi il mio cecchino. Non va bene per niente. Okramoth. Oh, se no posso darlo alla... Però ragazzi dobbiamo muoverci. Poco da fare. Qua, si, qua stanno arrivando un po' troppa gente. Inoltre Toby adesso è separato dal resto del gruppo, non va bene. Dobbiamo muoverci. E tu non ci arrivi per un niente. 200 di shock e basta Allora, tappeto Dove sei? Dove sei tappeto? Non hai, hai qui. aim tu eh? Sei ancora un po' scarso Da questo punto di vista Ah, mo dobbiamo morire, non possiamo. Quanto ha ah, il braccio? Non è troppo. Riusciamo a staccargli un braccio? Con la pistola? Tipo da qui? No, il gun, l'arma. Così... Aspetta. Io ho fatto il conto, ma... Tra l'altro questo è anche Return of Fire. Quindi se, se non lo ammazzo questo mi fa male cane. Uh, non ha spitting head. Cosa che a me piace tantissimo. Ciao Return of Fire. Ciao on Return of Fire. Questa <ride> volta è andata bene. Here. Muoviamoci avanti Questo lo facciamo secco con Con queste cose qua Fai un bel dash Quello comunque ti dovrebbe attaccare da vicino Quindi se tu ti metti di qua E fai un bel overwatch su questo Dovremmo essere a buon punto, Tappeto. Devi muovere. Devi muoverti in avanti anche tu. Va bene, ce ne abbiamo uno gratis. Guarda Tu spostati in avanti. Nel prossimo turno. Iniziamo a spostarci ancora più su, allora, Toby. Cosa ti faccio fare, Toby? Potrei farti ammazzare sto qua però non ne vale la pena. Qua sopra c'è un altro avversario. Tu quanti will point hai? Per ora recupera un po' di will point. Uno di meno. Facciamolo impanicare un po' sti qua. Probabilmente i mirmidoni a livelli maggiori di difficoltà sono ancora più cattivi. Però non sono da sottovalutare. E questo fa la spugna paracolpi. Cosa intelligente perché quello dietro c'ha lo, lo scudo. Solo che sono talmente tanti che si spera... Questo gli fa male, questo gli fa male. Miseria. Ovviamente il deploy dello shield è gratis Un altro gunner Che ha per fortuna una pessima mira Ma mi fa pensare che forse da lì me ne devo andare il prima possibile Allora yes. Ovviamente questi si mettono Quest Lei ha bisogno di un qualche cosa di movimento il prima possibile eh? Tu sei nei guai fino al collo. Quindi a te devo salvare le chiappe. Se io gli stacco il braccio questo, lui non può più fare niente, eh. in spitting head, giusto? No, hai solo lo scudo che non può essere usato per far male, quindi. Tu non fai più niente. Allora, tu adesso ti sposti di qua. e ti metti in overwatch tu intanto passi di qua sopra e non balzoloni poi il prossimo turno andiamo di qua sopra Toby per ora fa lo scout Non un granché per un, per un heavy però per ora facciamo andare bene tu sei in mezzo al fuoco e non va bene questa cosa. Però l'unico punto che ti posso dare dove ti puoi coprire è questo qua dentro che non è il massimo perché schifo. Gander qua ci mette un attimo a farti secca. Uh, devo metterti per forza di qua. O di qua. Ma forse tentando la fuga verso l'alto, Questo è un po' più in difficoltà. Questo potrebbe essere un buon punto. E fu così che scoprì che di sul tetto c'erano altri avversari. Speriamo, speriamo, speriamo. Molto, molto bene. E io... Quindi tu hai un sacco di will point Però se tira una mazzata tu muori Tu hai solo lo scudo Quindi non puoi fare niente Tu puoi fare ancora cose Quindi tu ti puoi piazzare di qua E dargli una bella mazzata A uno E all'altro Questa seconda cosa non serviva però Infatti, Vabbè Prendi l'uccisione, dai Se impanichiamo gente ci va solo A nostro vantaggio Tappeto Tu ti muovi ancora un po' lentamente, eh Piazzati qua dietro, va Ok e eh, tu hai un overwatch gratis, quindi perché no Niente Oh cramotto. Spostati in avanti Tu Dovresti fare una cosa tu Oh eh? uh, ci arrivi anche gratis Però questa non è una copertura Perché vorrei far fuori questo cioè, cioè vorrei muovermi in avanti in realtà Però vorrei pararmi le chiappe da quel Gunner e Tu ti sposti in avanti e copri di qua Boh Dovremmo aver fatto tutto questo è il mirbidone più fifone che esista. Mirbidone è il, il, il mostro fifone. Ok, ha fatto una mossa intelligente, quindi questo quando si sposta rischia di beccarsi le botte da quello lì. Noi intanto andiamo avanti con... Oh, se no tu potresti fare... Uh, non lo vedi, non lo vedi. Non tanto bello, però. Potrei tentare anche questo colpo da maestro, eh. Vai! Non siamo in un filly, but Spencer Eternensile. Però quello se si sposta lo facciamo secco. Toby Toby non devo muoverlo fuori da... troppo fuori dalla copertura degli altri Toby, se no va a finire male. Così come tutti gli altri. Ho indietreggiato un po', ma questa è, una, è oggettivamente una minaccia. Ora non lo è più Bene, quella minaccia è stata risolta Adesso Okramoth può già iniziare a avvicinarsi a questo edificio Abbiamo un nemico sul tetto Quindi almeno per questo turno dovrebbe lasciarci tranquilli Iniziamo a vedere un po' come è fatto questo edificio Phoenix, you're getting close More crabmen are approaching from all sides So hurry up, I'm waiting for you inside of the Manticore ho paura di quello che succederà al prossimo turno. It's in the field. Tu stai iniziando ad avere un po' pochi will point dalle, dalle tue voci. Ah, oh, ne hai... Ah, ne hai tre, no? In effetti sì, cioè è un po'... E' un po'.. un po' pericoloso cosa. Balza, balza! Che dovremmo essere abbastanza sicuro. Immaginavo. Mi sono arrivati i rinforzi. Ciao! Um, penso che non sarà così facile prendere possesso di quell'edificio. Oh, ma. Eh, ma. Sì, è un po' disonesto, però, questa cosa. Eh, che arrivano quintalate di nemici e sono già pronti ad attaccare. E tu non l'avevi, cioè, non c'erano il turno prima. È un po' disonesto, soprattutto nei confronti di Chris Sainz. Che non ha un medikit. Deve andare assolutamente a... risanarsi. Abbiamo un bel po' di nemici. Molto bene. Intanto ne facciamo saltare via uno. Daesh non può fare niente. Bleeding 10, quindi questo è... Eh, però questo è attaccato al torso. Non riesco a capire Allora Tu hai in vista un Uh Uno, str uno strangler Perciò se tu se non ti sposti di qua Ah, è un tiro pessimo E se tu non ti sposti di qua Hai questo simpatico tizio che ti viene a dare un bacino Quindi no Ora ah, potremmo entrare qua e minacciare questo terribile Triton. Questo Artron, non so se arriva fino a qua. Um, si minaccia, ma non lo si attacca direttamente. I'll be right there. Niente past me. Tu hai bisogno di una cura il prima possibile, sei minacciato da... Mirmidone, vedi... Allora, questo... No. Questo è quello che ti minaccia di più di tutti. Perché sei così storto? Rigenerating torso... Potrei fargli saltare il mitra, però non è una grande, grandiosa idea. Se gli faccio saltare il braccio, lui lo rigenera, quindi... Il torso è l'obiettivo principale. Ha il sucking arm, quindi lui quando viene vicino ci sciuccia via i punti vita. Se ora qua dentro potrei essere per ora al sicuro. No no no no, no, non è finito il tuo turno Devi mettersi in Overwatch Tu potresti uccidere questo Ma più utilmente Puoi fare un bel dash di qua E curare Lui, subito E tu sei a riparo tu invece perché poi io sto sottovalutando la minaccia da questi due qua questo è un gunner quindi non è proprio proprio un cretino fammi uh, un bel dash più avanti e mettiti in overwatch Qua così Manca solo Toby Toby è qua Qua ci sono un Triton E un Arthur. Tutte e due armati Prematemi di qua E se questi cercano di scappare Li prendiamo e vediamo cosa succede. Per fortuna abbiamo. Siamo abbastanza corazzati. La prossima volta ti attacco direttamente. Aia. Ti farò del male. Ti farò del male. Il problema è che adesso c'è quello con la mitragliatrice lì. Questo è un altro che attacca da vicino, eh? Non una grandiosa idea usare Viral con questa arma, però... E tu chi sei? Oh, porca miseria. un posso sopravvalutato il mio tank. No, stiamo cercando. Ah, questa, questa è una. mossa da maledetti. Questa è una mossa da maledetti. Io qui adesso chi è che stacco per. Ah no, ce n'è uno lì. Adesso ha bleeding, io non ho più il... E di pacco, maledetto. Qua Ma dobbiamo urgentemente uccidere, uccidere il più possibile. Il problema è che, allora, io non posso... No, se uso questo poi... Invece questo? In questo lo ammazzo. E già, questo potrebbe essere una buona idea. Poi devo far fuori un triton E tu, questo triton deve morire Questo devo, devo riprendere possesso, quindi lui va subito su questo Tu potresti attaccare il triton E tu dovresti coprire di qua E tu? Perché se tu attacchi questo qua poi... A parte che sei quasi morto No quanti punti vita hai? No, ce ne hai un po'. È il Mirmidone che è quasi morto. Allora. Prima cosa da fare. Liberare. Liberare qua. E abbiamo recuperato Rooster. Poi... Tu hai possibilità di fare un solo colpo con la pistola, eh? E poi andare in... Overwatch. Sei in un punto proprio di merda per colpire qualsiasi persona. Anche quello là. Questo è più probabile. E le probabilità sono comunque scarse. Proviamo. Okay. Era gratis. Uh, così. Allora, tu intanto fai così. Dovresti avvicinarti di qua e tentare la stessa cosa con questo, eh. Akromot, tu non hai ne neanche uno, un me di pacco. Adesso faccio così per una puntazione. Allora, intanto tu fai una bella cosa. Ah, tu non ci vedi fino a là. Ok, ok, ok, ok. guarda cosa può prendere, niente. Vai, provaci. Molto bene, molto bene. Allora, tu intanto... Però si di una bella mazzata quello lì questo, Il mirvidone è impanicato Buo, Una buona notizia Tu non puoi fare niente Tu non puoi fare niente Okramoth Okramoth può far male questo Può uccidere questo Può uccidere questo quanto vorrei che fosse l'ultimo livello L'ultimo livello dell'assalto dell è bellissimo Perché tu ogni, eh, ogni avversario che uccidi Ti dà Due punti azione Quindi in teoria puoi iniziare a sparare A, a, a ammazzare l'inverosimile Il problema è che adesso non ci siamo Non ci siamo per niente e Dobbiamo proteggerci da questo qua Proviamo a fare così Muoviti di qua Tiragli una bella mazzata. Muoviti un pochino più avanti. Info. 25 uguale 25. Tu? Sì, lo so, però non te lo faccio. Vai, ammazzamelo. Il problema è che questi non li riesco a ammazzare, quindi tocca a te. Vai Akramor! Sì, non era molto utile, però va bene, l'abbiamo ammorbidito e questo è già impanicato. Quello è già impanicato, quindi ci resta solo da... due punti vita e bleeding non hai bleeding bleeding 10 tu hai già overwatch quindi ok speriamo in bene molto bene molto bene inizia già il giro dei panici va bene va bene ci fa guadagnare tempo il giro dei panici ci fa guadagnare tempo Poi ovviamente arriva altri rinforzi Ma noi vediamo di muoverci Allora, quelli più indietro sono questi qua Solo che tu non puoi sprintare troppo perché ti devi portare dietro il cecchino C'è un bruto qua migliore che puoi fare è muoverti di qua forse anche un pelino più avanti tanto che ci siamo e non abbiamo gente che spara e fare un bel overwatch così poi tu puoi muoverti un po' più velocemente due dash e proteggi di qua. Berserk. Malena. Uh, tu sei messo un po' male eh, come will point. Questo proprio si, ri, si uh, ripiglia e quindi quello potrebbe far male. Potresti andare in un punto perché tu devi, muo devi muoverti troppo indietro. andare qua. qua. Eh, non devi dirlo a me, devi dirlo a loro. Tira autocannon non è messo benissimo, eh? Non posso usarlo per altre troppe altre mazzate. No choice but to keep going. Tu ce l'hai. Un medikit. E usalo. Ancora probabilmente un colpo solo con questo affare qua. E vorrei usarlo per questo. Tobi, Tobi, Tobi, Tobi, Tobi, Tobi. siamo abbastanza sicuri, qui c'è solo uno che poi il prossimo turno ci fuori e tenterà di farci malissimo questo ci fuori e tenterà di farci malissimo col mirmidone lì non serve assolutamente niente questo overwatch non serve assolutamente niente non è che possa sparare a ah, tantissimi uh, Dove ho andato il cecchino? Ah l'ho mandato lì in copertura, ok Quindi, quello che voglio vedere è questo gunner Se mi metto di qua E mi metto in overwatch di qua. Allargando. Speriamo che nessuno mi faccia delle sorpresine. Non secondo me non ci arriva. Quanto ha di movimento? questo è spitter però, eh? Proprio quello che non mi, non mi andava. Uh, boh Ok dove ti mando a te Posso mandarti Ehi hey, fai la spugna paracolpi di nuovo Ma non è granché come cosa eh? No Overwatch di qua Speriamo E questo? Mi do nel prossimo turno oh, no E yes, eh, adesso quell'altro può fare il cavolo che gli pare Eh già Eh già E non mi piace per niente sta cosa Ce l'hanno col mio cecchino migliore eh? Muro Vabbè, tanto tu sei morto al prossimo turno. Tu uno mi piace dove sei messo. No, mi muore. Mi muore. No, il mio cecchino migliore. Perché non l'ho curato per tempo? Maddetti, fammi, ma... Bastardi Il mio cecchino migliore right Eh, devo stare attento alla salute eh? Devo starci attento alla salute da dire Se impanicate non puoi fare niente Focus. Tappeto, corri ma non lì. Non c'è che dire. De un colpo da maestro. colpo da maestro è una mia stupidità incredibile. Tutto basato... Cioè, con quel cavolo di mirmidone e spugna. E non riesco a prenderti ma neanche... Tobis è l'unico che può andare a fargli il male. Però gli devo tirare una mazzata ancora. Questo regge altre mazzate. Probabilmente sì. Proviamoci. Allora, uno, due, tre movimenti. Ecco qua impanicato. Il maletto mio bitone adesso è morto. Ok, allora tu hai fatto recover, quindi non ci sei. Tu puoi andartene. Tutta sta roba. Right there. Gone but not forgotten. Tu non hai neanche più una munizione, quindi tu puoi solo andartene. Fuori. E tu non puoi fare niente Però prossimo turno sei fuori anche tu C'è di buono Che dovremmo avere un altro cecchino Occhio perché qua lo spara una marea di volte Ah oh, cosa fa? La mista per non farsi beccare Meno male che comunque è una mira terribile Malena Rodriguez Puoi andare fin qua a ammazzare qualcuno Questo però non lo ammazzerei mai È uno spreco di munizioni Vai corri e andiamocene Via Abbiamo finito The Gift. siamo l'unica missione per questa run. Grazie Chris Saints per quello che hai fatto fino adesso. Sono contento che Okromot sia livellato. Speriamo livelli il prima possibile. E um, vediamoci la cutscene. Salviamo e magari farò un filmato di recap su come sono andate le prime missioni. Sazza. Ok, allora pausa Pausa Ok, io vorrei sparare però Ok Ok, queste la... sono le cazzine per la... come si fa ad attaccare Questi sono i range di attacco Questo è Sono evasione Manovra di evasione Questo è Spariamo, tutto quello che abbiamo su quell'acid spit Bene Questo spara Noi possiamo sparare a questo Dai eh. Potremmo quasi quasi uh, ucciderlo. Eh. Buona, adesso è rimasto in offensivo. Quindi adesso puntiamo tutto quello che abbiamo su questo. Queste sono manovre difensive, lui non può più fare niente, noi siamo un caccia interattori. E se magari riusciamo a colpirlo, sto coso qua. Possiamo anche andarcene, ma ormai Abbiamo abbattuto e ci, questo ci darà un po' di materiale. Se ne vedono l'attitudine Phoenix Project più 4, nuova recluta. Abbiamo ancora... Ah, abbiamo un bulldog abbiamo ancora. Questo è The Gift. Con le armi varie che dicevamo prima. Uh, come vedete l'ovetto è... Diventato una bestia gigante. Complete Research. Phoenix Aerial Combat Program. Pandora Capturing Containment è importante. Dirvi da un'autopsy fa niente. Phoenix Serial Combat Program è importante. Personale. Questa Citizen Lane è lì, nel nuovo, il nuovo. è la nuova persona che si è unita al gruppo. Che ovviamente dovrà avere una cosa di questi. Abbiamo Pythagoras, quindi vale la pena che lo, lo finiamo di... Ah, anche Lefestus. Ciao, Chris Saints. Hai ammazzato una marea di gente, una marea di gente. Ciao, Zan cricket. Ciao, Silerum. Cioè, questi sono praticamente quelli della copertina, ragazzi, eh. I primi che ci sono arrivati. Un disastro. E allora noi abbiamo occasion che però grazie a questo può avere un fucile a cecchino un pelo migliore E anche una pistola un pelo migliore perché no I Materiali siamo scarsissimi Malena sta andando abbastanza bene Tu devi avere però più velocità Sto sempre in difficoltà per questo. Tu potresti diventare cecchino in seconda. Comunque come... Però meno 4 willpower è tanto, eh. Meno 4 willpower è tanto. Però ora no, no, dai. Andiamo per il più di velocità. Toby! Potrei di farti diventare assalto o oh, cecchino. Potrei darti questa, che così diventi il terrore di tutti, oltre a fare un male cane. La velocità non si è neanche messa tanto male. Un po' di will point però. Oh, anche tu prendi un po' di willpower, va. Quick Aim, Quick Aim, deve avere il Quick Aim il prima possibile Ready for Action The cost Action Point Potrebbe essere interessante, soprattutto per le missioni di scavenging, questo Questo potrebbe servire per farsi girare gli Action Point e Quindi non essere mai conciato malissimo E questo è il Rapid Clearance che dicevo prima, che è fighissimo Ready for Action, può andare bene, dai E siamo alla velocità massima Tu sì che sei Un soldato coi fiocchi Citizen Eileen Extreme focus subito Non sei messo molto bene come cecchino eh? Ancora un po' alle prime armi Però un set di armatura tutto di um, del sinedrio che va bene, questo è il fucile a cecchino migliore che esista con un sacco di munizioni e in teoria dovremmo fare il reverse engineer della tua arma. Uh, che dire? Abbiamo ancora questo che potrebbe interesse Che dire? Grazie a tutti per aver seguito, ci vediamo la prossima volta. Ciao!